video Oggi siamo qua per parlare di un altro uh, de, de, che, de che? De che? De che stiamo parlando? Ok, buongiorno, ciao, io sono Doina Benvenuti su questo canale dove si parla di sostenibilità Ogni tanto del Canada E, e ho qualche video sul minimalismo Quindi insomma, benvenuti in questo bellissimo mondo Fatto di scelte intelligenti Ok, basta Adesso ci mando su se iscrivono tutti Allora, oggi siamo qua Per fare un video a tema fast fashion Perché è un sacco di tempo che non dico merda La fast fashion, vero? Eh sì, eh sì allora, prima di tutto vorrei dirvi che c'è una, una playlist qua sul mio canale che si chiama ehm, Moda Sostenibile, Fast Fashion, Shopping Etico Non avevi mai idea di come si chiamano le mie playlist, è spazzesco, che youtuber professionale che sono Comunque sì, c'è una playlist dove ci sono tutti raggruppati, tutti i video solo sulla Fast Fashion eh, Dove vi parlo della Fast Fashion, vi parlo delle soluzioni alla Fast Fashion, vi parlo anche della moda sostenibile Eccetera, eccetera, eccetera Questo video eh, è un pochino connesso alle cose... Ah, le cose che voglio dire, aspettate un attimo che devo trovare il mio video dove, dove sono i... dove sono... ok uh, quindi oggi faremo questo video che è rispondo a tutti i vostri dubbi su quanto riguarda le soluzioni per la fast, contro la fast fashion che è un titolo molto molto lungo, spero di accorciarlo, se no sarà questo titolo ovvero, quando si parla di fast fashion, no? Che uh, diciamo tutti i ovviamente ci sono persone che non possono farlo eh, per tot motivi perché io ho fatto anche quel video molto importante sul privilegio e la sostenibilità che è molto importante pensare anche alle persone che certe scelte non le possono fare e va bene così, va bene così. quindi oggi parleremo appunto di delle soluzioni che si possono, eh, che si possono adottare nella vita di tutti i giorni eh, per comprare più fast fashion ok uh, ovviamente uh, come ben sapete fast fashion è una brutta cosa distrugge il nostro pianeta sfrutta le donne um, e, e sì non, non è una bella cosa it the ricci uh, quindi oggi parleremo appunto di queste cose e vi darò dei consigli e vi risponderò anche ai dubbi che moltissime persone hanno nel lasciare stare la fast fashion um, quindi iniziamo iniziamo per esempio uh, io come ho già detto compro solo usato uh, non sono la moda etica, ovviamente, io apprezzo tantissimo che ci siano dei brand che sono sostenibili, che pensano ai propri lavoratori, pensano ai materiali che usano, eccetera eccetera, la moda etica è molto bella però è vero che la moda etica comunque è costosa, ma dipende anche là dipende ci sono dei brand che hanno dei prezzi abbastanza accessibili eh, o comunque dei prezzi che secondo me eh, se decidi mangiare, di comprarti 5 ml di H&M ne compri una decente di questo brand ok? ci siamo spiegati quindi ehm, è molto importante che Um, capiate che la moda è sostenibile non, non, cioè, quando si, si lascia stare la fast fashion non serve per forza iniziare a comprare tutto etico perché non è quello il punto perché purtroppo sul nostro pianeta ci sono ancora fin troppi vestiti che sono stati donati, che sono stati riciclati mettiamola così e ci sono tantissimi tantissimi vestiti che sono ancora in giro quindi uh, io per mia personale scelta ma anche per scelta povertà, <ride> uh, mi piace piuttosto investire sull'usato perché comunque sull'usato posso comprare magari più cose che sono più nel mio stile posso comprare anche cose tipo che vintage tipo il vintage costa già di più però anche lì ci sono, il vintage è molto molto di qualità rispetto a tanti brand fast fashion perché ovviamente l'usato è fatto praticamente quasi solo di cose fast fashion ma non c'è niente di male nel comprare cose usate anche se vengono da catene fast fashion perché non state dando questi soldi direttamente alla catena ma lo state dando alla persona che ha deciso di vendere i propri vestiti quindi il primo dubbio ovviamente che c'è è, ehm, è la taglia. Eh, io ho già detto anche nel video dove appunto parlavo della sostenibilità e del privilegio il fatto che eh, non tutti possono comprare usato per via della taglia perché è vero che eh, si fa fatica. Tantissimi hanno anche detto che tantissimi brand etici non sono molto inclusive. Allora io adesso non ho controllato tutti i siti possibili per quanto riguarda uh, siti etici, per quanto riguarda le taglie, so che avevo visto alcuni siti che avevano comunque le taglie uh, plus size, ma anche lì dipende sempre, perché magari per loro un plus size è un XL, quando magari ci sono brand che hanno anche la quinta XL, quinta XL si dice 5 XL, come si dice? Vabbè, e quindi um, è vero che magari sull'usato si può avere più difficoltà nel... Um, nel trovare la propria taglia perché per esempio io non ho problemi a trovare la mia taglia ovviamente eh, parlo anche da persona che appunto eh, riesco a comprare usato proprio perché non ho problemi a trovare la mia taglia quindi questo eh, è un dubbio che tantissimi hanno però ovviamente finché non si cerca non si può sapere perché sicuramente c'è per esempio su di c'è l'opzione che tu puoi andare a cercare le cose per taglia eh, anche trovare le cose della vostra taglia quindi non arrendetevi subito dicendo tanto non trovo la mia taglia perché magari eh, pensate che solo i brand fast fashion gli importi della, della vostra taglia che anche lì tantissimi brand fast fashion in realtà non sono così inclusivi come sembrano um, quindi secondo me il mio consiglio che posso dare è provare a vedere se ci sono effettivamente delle cose se ovviamente non c'è proprio zero, zero zero da nessuna parte eh, io non è che lì posso dire ah eh, no stronzate su tivesti con, con un sacco da spazzatura no eh, no no non è carino um, un altro dubbio io non ho negozi io non ho negozio non niente, non niente. Allora, primissima cosa, io sì, vivo a Montreal, ho tantissimi negozi, sia dell'usato, anche etici e anche vintage, quindi non mi posso lamentare, non mi posso lamentare ma io nel 90% dei casi uso di pop, a prescindere, per quanto riguarda certi, certi tipi di abbigliamento, perché magari alcuni non me la sento di comprarli online, per tipo le scarpe o i pantaloni, sono molto molto riguarda quelli, perché i pantaloni mi devono, devono fittare proprio perfetti, quindi non, non me la sento, uh, però per quanto riguarda altre cose sì, cioè in senso so la mia taglia, so che mi entrano, ciao. Um, quindi per quanto riguarda i negozi, do, allora c'è una magnifica cosa di quale io ne ho parlato già fino allo svenimento, ovvero uh, il vestito verde, il vestito verde è stato creato da Francesca Boni, che è una youtuber che appunto ha sempre parlato della fast fashion lei ha creato questo sito dove ha raccolto tutti i negozi eh, brand etici quindi se vi interessano anche i brand etici anche, e ci sono anche tanti brand made in Italy andate sul sito che sono divisi per categorie date anche un'occhiata magari ai prezzi per farvi un'idea perché no, una maglietta non, non costa 200 dollari ma chi ve l'ha detto? ma chi ve l'ha detto sta cazzata allora um, per c'è anche un'altra magnifica cosa che c'è sul sito del vestito verde nell'opzione ehm, quando andate sul sito, nell'opzione vicino a voi c'è una mappa dell'Italia quindi questo vale solo per l'Italia eh, c'è una mappa dell'Italia dove ci sono tutti, eh, le, tutte le posizioni di negozi eh, dell'usato o negozi etici, quindi potete vedere se nella vostra città c'è qualcosa di vicino va bene, quindi eh, magari in quel caso sì potete finalmente dire non ho niente, però finché non vi informate finché non cercate, non potete esserne sicuro quindi a meno che non avete già cercato e dite no, non c'era anche niente ok io per esempio anche a Montreal, finché non ho cercato non sapevo effettivamente dove fossero questi negozi perché spesso sono anche negozi tipici, sono magari in culo al mondo, quindi non è detto che siano così visibili ecco eh, quindi andate su quello, poi eh, anche la mappa Zero Waste eh, la mappa zero Waste, la rete Zero Waste ha una mappa, anche loro, io vi la, tutte queste cose che sto dicendo le linkerò qua sotto hanno una, una mappa dove eh, hanno anche loro messo tipo le posizioni dei negozi dell'usato e i negozi sfusi se non mi sbaglio non so se abbiano anche negozi etici non lo so vabbè vedrete vi lascerò comunque eh, qua sotto le cose quindi potete andare un'occhiata per, per, per voi stesse eh, so che mi hanno detto che esiste umana vintage che c'è Milano e Torino forse una cosa simile però capisco che non tutti vivono là <ride> però eh, secondo me comunque in ogni città forse qualcosina c'è se no nel peggiore dei casi c'è di pop uh, c'è l'armadio verde e c'è micolette vi lascerò tutti qua sotto così potete um, potete andare a vedere qualsiasi opzione sia meglio per voi e se non trovate proprio niente di niente eh, vabbè comprate fast fashion raga. cosa devo dirvi cioè non è che sto starò lì a mettere la pistola alle tempe l'importante è che, che è il consumo il consumo, perché io non ce l'ho mai con le persone eh, che comprano una maglietta all'anno o comprano due paio di pantaloni all'anno, no, io ce l'ho con le persone che è over consuming, quindi comprano 50.000 cose diverse ogni mese, eh, quando magari eh, quei soldi che stai spendendo, se li risparmi puoi comprarti una cosa effettivamente di qualità e che ti durerà molto più a lungo, perché insomma i prodotti fast fashion, durano ma fino a una certa ecco um, oltretutto sì, il problema anche delle, dei prodotti fast fashion è il fatto del, delle microplastiche quindi anche quando si compra usa Ovviamente anche quando si compra usato, ovvio che sono brand fast fashion, però già lì c'è un impatto molto minore, proprio perché non si compra una cosa nuova, ma una cosa che c'è già. Um, Un'altra cosa è non mi fido a comprare online. Uh, tantiss tantissime di queste cose, soprattutto quando viene fuori questa polemica, tra molte virgolette, perché non mi piace chiamare un argomento importante polemica, um, la gente dice non mi fido a comprare online, poi però vedi che comprano su AliExpress e su Wish vestiti e tu sei tipo ok, quindi ti fidi a dare i tuoi soldi, a tipo lo schi schifo o ancora più schifo della fast fashion, però non ti fidi a comprare online cosa usate? Ah sì? Ok, ok. Uh, cosa c'è da non fidarsi a comprare online? Nel senso, quali sono i dubbi del comprare online? Non ti fidi a comprare online perché... Uh... Non sai se il vestito ti starà o non, non sai se la cosa ti arriverà o non hai fiducia nel, nell'umanità. Perché comunque questi siti come di Pop Nicole e le di Verde sono dei siti, cioè non sono dei siti da merda, cioè non li gestisce, non è marketplace di, di Facebook che c'è una persona che vende la cosa e che vuole spedirtela. Insomma, cioè, e queste sono comunque app abbastanza protette, soprattutto quando si... Si, si paga anche tramite Paypal si è ancora più, ehm, si è ancora più coperto quindi eh, poi per quanto riguarda anche le taglie molte volte quello che io ho fatto fare eh, per, certi, per certi vestiti su cui non ero sicura se mi stessero bene ho, fatto, ho, dato le, ho chiesto le misure quindi tipo che ne so la misura da come si chiama da spalla a spalla, la misura della lunghezza, tutte queste cose qua in modo da capire se effettivamente quella cosa mi potrebbe stare, quindi questa è un'altra soluzione. Perché le persone. Io, io uso solo di Pop. Perché armadio verde e mi sono solo in Italia. Um, però qualcuno aveva già comprato un armadio verde e si sono trovati molto bene, quindi insomma, dategli un'occhiata, dateli una chance. Un'altra cosa è che l'usato sono cose da vecchie, oh? Gesù Cristo, ma avete visto il mio Instagram? Avete visto come mi vesto tantissime di quelle cose? Sono usate, <ride> perché comunque le cose usate. Non sono solo cose che la gente dà via quando muore. Okay? Stai dicendo che col cappotto l'hai preso all'usato? Tesoro, è bellissimo, però lo sai che qualcuno c'è morto dentro, vero? Cioè per questo che questi vestiti usati vengono venduti? Qualcuno ci Qualcuno c'è morto, loro li vendono. Uh. Allora, comunque, non sono, non, non sono cose da vecchie, perché secondo me tantissimi negozi fanno una selezione molto buona dei vestiti. Ma poi tantissime cose che vengono vendute, ma anche tipo le cose vintage, non sono cose da vecchie, sono cose vintage che andavano di moda e che stanno ritornando di moda, ok? Va bene, uh, però credetemi che io ho trovato ben poche cose, sia nei negozi sia online, che, fosse, che non fossero di mio gusto. Cioè, sì, ci sono delle cose che mi piacciono ma so che non sarebbero bene su me stessa ma non ci sono cose da vecchie perché principalmente la gente che vende i vestiti o che li dona sono quasi sempre giovani perché sono quelli che spendono di più sui vestiti la cosa è che l'usato fa schifo perché è sporco eccetera eccetera oh Gesù Cristo, questa cosa quante volte che l'ho sentita prima di tutto nei negozietti piccoli soprattutto ehm, c'è un'igiene pazzesca nel senso che io per esempio nei negozi dove solitamente vado ci sono catene anche più grandi ma io vado assolutamente in quelli piccoli perché hanno meno scelta, c'è meno ricerca da fare e hanno cose un pochino migliori Um, loro tipo scrivono proprio il fatto come si prendono cura dei vestiti per esempio li mettono, uh, in, in, in, li mettono a congelare in modo che muoiano i microbi uh, poi li scongelano, li lavano e poi li passano anche al vapore e oltretutto quando qualsiasi volta che il vestito viene approvato da qualcuno e non viene comprato viene ripassato nuovamente al vapore quindi sono, sì, sono molto più igieniche le cose che, che trovate nei negozi di usato piuttosto che dai negozi di fast fashion che vengono provate magari milioni di volte, trascinati per terra e robe così. Uh, ma poi oltretutto, ma voi non li lavate i vestiti quando li comprate? Cioè, anche quando comprate nuovo, non li lavate, io lavo tutto, anche se il nuovo è appena uscito dalla scatolina, io non lo lavo tutto, tutto si lava. Un'altra cosa è l'etico costa troppo, l'etico non, non costa troppo, l'etico costa quel che è giusto che costi perché appunto vengono pagati i lavoratori, vengono pagati i designer, vengono pagati ehm, vengono utilizzati materiali migliori, materiali che hanno un meno impatto sull'ambiente, vengono usate sempre cose tipo anche l'imballaggio, sempre un imballaggio riciclato, si usa... Cioè, c'è un costo dietro della produzione perché loro ci fanno, hanno a cuore questi, questi, questi argomenti. Ecco perché l'etico. Prendo la fotocamera ho perso il tempo del discorso perché parlo troppo molto probabilmente. Però cercherò, cercherò di andare veloce perché ho paura che mi si spenga la fotocamera. Allora, ehm, eravamo all'etico al che costa troppo. Come ho già detto appunto, l'etico costa a un certo costo per tutte le ragioni che ho detto prima. Eh, e ovviamente nessuno, nessuno, nessuno vi dice che dovete comprare etico per essere più sostenibili anzi, per la mia umile opinione, penso che eh, comprare usato o comunque, ehm, sì, usato, o usare ciò che si ha siano le soluzioni migliori, perché comunque l'etico ci sta se per caso dovete comprare una cosa, sostituire un'altra cosa, quindi per esempio, come nel mio caso, io ho dovuto sostituire le mie scarpe da ginnastica e le mie Converse, avevo delle Nike come scarpe da ginnastica quindi ovviamente non volevo ridare i miei soldi alla Nike ma col cazzo e quindi ho comprato delle scarpe etiche in entrambi in casa, sia nelle scarpe da ginnastica sia nelle nel, delle converse che sono praticamente uguali alle converse ma sono un, altro, sono un brand etico e credetemi che il costo era uguale cioè era veramente uguale il costo semplicemente che un pa che e, e, questi, questi paio di, di scarpe che ho adesso sono etiche e probabilmente dureranno molto più a lungo di quello che hanno fatto prima le cose quindi appunto l'etico eh, secondo me è l'ultima spiaggia proprio se si devono sostituire certe cose ehm, che magari non si possono sostituire con l'usato perché magari su perché per esempio io ho cercato le scarpe usate ma è molto difficile sulle scarpe quindi sì prossimo punto è e eh, non eh, cioè i prossimi punti in realtà sono dei consigli, più che altro, ovvero è non comprare troppo. Quindi essere se anche eh, non avete la possibilità perché non avete negozi non potete comprare usato, eh, non potete comprare etico eccetera eccetera, comprate fast fashion. Va bene, l'importante è che sappiate cosa uh, succede <ride> dietro queste, uh, queste catene, ecco. uh, però cercate di essere consumatori responsabili, come sempre, cioè, potete fare benissimo una scelta che magari non rientra nei canoni della sostenibilità, ma può essere resa sostenibile grazie a un consumo proprio... Um oddio sto ripetendo responsabile vabbè okay, mi sto confondendo comunque sì, ehm, va benissimo appunto comprare fast fashion finché non si comprano 50 capi all'anno finché non si usa una maglietta si butta via di nuovo quindi insomma siete più responsabili anche con i saldi eh, io capisco che adesso ci sono tantissime catene come H&M e Zara che hanno aumentato i loro prezzi in maniera esorbitante eh, che ormai vi giuro che certe cose costano quasi lo, al, al pari delle cose etiche non sto scherzando quindi se anche decidete di andare in quelle catene perché non avete altro, altra scelta, eh, approfittate dei saldi solo se effettivamente sono cose che vi servono. Non comprate una cosa in saldo solo perché in saldo costa poco, cioè non fate queste cose. Io per prima eravamo prima che facevo questa stronzata e compravo cose in saldo perché oddio questa cosa costa solo, solo 10 euro. Yuhu! No non fatelo perché veramente saranno cose che voi non userete ma i saldi valgono per qualsiasi cosa per i trucchi, per skincare per prodotti c'è co cose che si compra in preda alla follia perché oddio costa poco quindi devo averla quando in realtà non vi servono quindi eh, usate diciamo, i saldi in maniera mais ultimo consiglio è modificare i propri vestiti io ho modificato alcune delle mie cose dalla sarta ovviamente perché io sono capace però se per caso siete abbastanza abili nelle cose manuali e riuscite a modificare i propri vestiti potete modificare certi vestiti e renderli un'altra cosa in modo che abbiate comunque un capo nuovo un capo diverso questo è un consiglio appunto per chi può magari permettersi di andare alla sarta può permettersi di modificare la casa perché magari c'è la nonna sarta, c'è la madre che riesce a modificare le cose, mia madre per esempio è brava a cucire anche la macchina da cucire ma siccome non vivo con lei posso fare queste cose, ma le anche, anche in passato le mi ha modificato tantissime cose quindi diciamo anche questa è una soluzione e un'altra soluzione è proprio usare ciò che si ha cioè usare ciò che abbiamo eh, e capire effettivamente quante cose in armadio abbiamo che magari non usiamo che stanno là, eh, quindi dare più amore al proprio armadio, questa è proprio la soluzione più bella che possa esistere eh, quindi niente, spero che questo video vi sia stato utile, spero vi sia piaciuto fatemi sapere eh, quali sono le soluzioni che voi adottate per quanto riguarda la lotta contro il session um, e noi ci vediamo la prossima volta ciao